Buongiorno, sono Diego Masi, sono fondatore e presidente di Alice for Children. Alice for Children è una ONG che opera prevalentemente in Kenya, nelle baraccopoli di Nairobi, Dandora e Gorogocio. Cosa abbiamo di particolare rispetto alle altre organizzazioni? Una cosa semplice. Noi abbiamo circa, seguiamo... Due scuole eh, con circa 2.800 bambini, abbiamo due orfanotrofi con circa 200 bambini, quindi seguiamo 3.000 bambini e li conosciamo uno per uno. E li seguiamo uno per uno come se fossero, non dico tutti dei figli, ma quasi dei figli. Il 5 per 1000 non costa nulla. Il 5 per 1000 è una formula che lo Stato ha individuato per sostenere tutto il mondo del volontariato. Partecipano al 5 per 1000 per capirci oltre 300.000 imprese non sociali ma organizzazioni di volontariato come la nostra, che prendono dalla vostra dichiarazione eh, IRPEF, 740, 730, cioè tutte, tutte le dichiarazioni che uno può fare sul proprio reddito, prendono una piccolissima quota che è appunto il 5 per 1000 e questa quota va, viene donata alla... Organizzazione, alle ONG, alla società di ricerca, alla società umanitaria, all'ospedale diciamo alla battaglia che voi volete sostenere di più e va in modo gratuito per voi, nel senso che fa parte del vostro reddito ma sarebbe un reddito che altrimenti rimarrebbe allo Stato quindi volete sapere come funziona questo 5 per 1000 Ecco, seguite questo video perché noi cerchiamo di spiegarvi. Donare il tuo 5x1000 è facilissimo, devi solo segnalarlo al commercialista o all'operatore CAF che compila la dichiarazione dei redditi, firmando l'apposita casella per il sostegno alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Oltre alla firma, dovrai indicare il codice fiscale dell'ente a cui intendi destinare la quota del 5x1000. Se invece ti affidi ad un commercialista, puoi inviargli un promemoria con i dati dell'ente. Non sai ancora a chi donare il tuo 5 per 1000 Ecco perché dovresti donarlo ad Alice for Children. Scegliendo di donare il tuo 5 per 1000 ad Alice for Children sosterrai l'impegno con cui da 15 anni sviluppiamo i nostri progetti a favore dell'infanzia più disagiata delle baraccopoli di Nairobi. Utilizzerai il tuo 5x1000 per, per garantire cibo, cure mediche e istruzione ai bambini più vulnerabili del Kenya, in Africa. Anche grazie a te sosterremo i progetti dedicati ai più deboli, con particolare attenzione alle bambine, continuando a lottare per difendere i diritti negati dei bambini nelle baraccopoli di Nairobi. Il nostro codice fiscale è 97452480151 e sul nostro sito è possibile scaricare un promemoria con tutti i nostri dati. Il 5 per 1000 non ti costa nulla, ma può fare tutta la differenza del mondo. Siete stati convinti? Vi abbiamo raccontato bene il 5 per 1000 Io spero di sì, e lo auguro. Ebbene, se scegliete noi, ci fate un grande favore. L'unica cosa che dovete fare la sapete già, quindi non ve la ripeto, ma se scegliete noi, ci date una piccola mano per un grande aiuto che noi possiamo portare ai bambini delle baraccopoli di Nairobi. Grazie mille.